viaggio di nozze con bambini o senza bambini questo è un dubbio che un sacco di coppie con figli come te hanno nel momento in cui hanno deciso di sposarsi e stanno decidendo il proprio viaggio di nozze e la meta ideale so che dipende proprio da questo fattore che comunque è importante e fondamentale ovvero quali possono essere delle mete ideali e adatte per andare in viaggio di nozze con i propri figli senza però stressarsi godersi comunque il viaggio di nozze e contemporaneamente far sì che tuo figlio non si annoi e comunque sia in sicurezza non ti preoccupare perché io oggi ti voglio proprio parlare di tutte queste mete che sono adatte per un viaggio con dei figli ma te lo svelo subito dopo la sigla Sono Iris, titolare dell'agenzia Iris Viaggi e oggi ti voglio parlare di tutte le mete ideali per un viaggio di nozze con i propri figli. La primissima cosa fondamentale che io chiedo è l'età del figlio perché a viaggiare con un bambino neonato o comunque di 3-4 anni sicuramente avrà delle esigenze, quindi delle destinazioni differenti rispetto a viaggiare con un figlio comunque di 8-10 anni o adolescente. Se hai un neonato, comunque un bambino... Piccolo, indubbiamente hai bisogno di una struttura, un resort o un villaggio che abbia determinati servizi che ti facilitino proprio a trascorrere una vacanza in totale serenità ma anche in sicurezza per il tuo bambino. Io di solito consiglio dei villaggi con servizio di pensione completa o l'inclusive, ma che all'interno abbiano mini club o comunque un servizio di nursery. in tal modo che puoi trovare a disposizione tutti i servizi proprio per il tuo bambino la seconda cosa importante è anche la tipologia di villaggio e la posizione nel senso che io di solito consiglio un villaggio anche modesto comunque in prima linea sul mare ciò significa che avrai la possibilità dalla tua camera di essere molto vicina alla spiaggia e al mare che deve essere comunque molto calmo e degradante anche perché quando hai un bambino così piccolo eh, di solito non trascorri tutto il tempo e tutto il giorno sotto sole in spiaggia quindi capisci che la vicinanza tra spiaggia e servizi e camera è fondamentale differente invece se tuo figlio è già, ha già 7-8 anni o anche un adolescente dove puoi proporre anche delle mete per poter visitare dei parchi divertimenti o magari dei musei di conseguenza se tu hai un bambino piccolo neonato comunque con un'età di 3, 4, 5 anni e non vuoi proprio scegliere perché non ti soddisfa il mare Italia o il Mediterraneo, dato che comunque io ti capisco il tuo viaggio di nozze e vuoi andare in una meta dove magari non ci andrai mai più e vuoi un ricordo unico e memorabile, allora ti puoi addirittura spingere o per esempio fino alle Maldive o anche nei Caraibi come per esempio in Messico la Repubblica Dominicana, perché credimi ci sono dei villaggi o comunque delle strutture che sono adatte proprio alle famiglie, anche con bambini piccoli, e ci sono tutta una serie di servizi che ti aiutano a veramente goderti il tuo viaggio, anche perché ehm, se hai bisogno proprio di rilassarti un attimino, piuttosto di fare un'escursione, potrai lasciare tuo figlio o tua figlia nei famosi mini club o addirittura nei servizi di babysitting se invece hai figli un pochino più grandi, ovvero che vanno già alle scuole medie o adolescenti sicuramente ti puoi spingere e considerare anche qualche meta un po' più culturale dove c'è la possibilità comunque di visitare qualche museo e anche qualche parco di divertimento quindi per esempio la Florida, New York, la California ci sono proprio tutte queste grandi città che hanno un sacco di musei ma anche negozi e di giocattoli per esempio adatti proprio per i bambini e credimi che non si annoieranno assolutamente per quanto riguarda invece puoi anche considerare per esempio Mauritius, Dubai anche come meta piuttosto che eventualmente spingerti um, a, in un safari in Sudafrica dove i bambini sono accettati dai 6 anni in su idem per quanto riguarda il tour di gruppo Devi considerare che normalmente sotto i 3-4 anni qualunque tour di gruppo, specie magari in Canada, negli Stati Uniti, non accetta i bambini piccolini, ma per una questione proprio di esigenze del bambino, del neonato stesso. Io spero di esserti stata utile, di averti dato dei consigli su delle mete ma se ne vuoi ulteriori basta che mi chiami e richiedi una consulenza gratuita. Mi raccomando se ti è piaciuto questo video mettimi un like e continua a seguirmi. Ciao, alla prossima!